In come mi muovo io, ordinariamente, se non faccio uno sforzo di volontà, non c'è mai una naturale combinazione di movimento e materia. Il movimento, per come lo sperimento io, ha sempre come uno scopo, no? Muovo la mano per prendere la tazzina di caffè, ma dentro al movimento raramente ci sono quando ci sono il movimento è molto interessante questo però è un trucchetto che io ho scoperto fin da piccolina che ha a che fare con questo no? mentre sono poco presente nei movimenti della giornata e già se oggi ci ricordassimo di essere presenti anche solo a due o tre movimenti o anche solo con la ginnastica eh, combinando il respiro che è un mezzo di focalizzazione e l'attenzione in questo caso con il movimento della ginnastica del risveglio o anche in altri ambiti, semplicemente facendo le scale, camminando per andare a prendere i figli a scuola, sollevando la busta della spesa, scrivendo con la penna in ufficio, guidando ad esempio. Tante persone mi dicono guardo i tuoi video guidando ritornando a casa no? la sera o nella pausa pranzo, ecco se state guidando potete iniziare a farlo direttamente ora fate scorrere nei movimenti il flusso di coscienza o in qualsiasi altra cosa stiate facendo già questo sarebbe interessante riuscissimo a farlo però mi veniva alla mente anche un altro aspetto di questo essere presenti con consapevolezza nel fare che io conosco, dicevo, fin da quando sono piccolina perché mi si è presentato sempre come un modo di farmi piacere o di farmi disturbare meno anche dalle cose che uno deve fare ma sono un po' noiose. Rifare i letti, per me rifare i letti da piccolina era proprio un oh, che due scatole e però mi sono accorta che se lo facevo mettendo attenzione nei gesti non nel risultato, ma proprio nei gesti che compivo, nella consistenza che sentivo nelle mani, nello sforzo dei muscoli per muovere le cose, nella materialità di questo continuo movimento, anche senza concentrarmi sul respiro, non ero mica una bambina così zen, non sono da adulta, figurati da bambina, e cambiava, cambiava non il risultato o quello che stavo facendo, cambiava il mio stato di coscienza. La stessa cosa ad esempio mi avviene naturalmente quando stendo i vestiti ad asciugare oppure li piego, quando sono asciutti. Non mi viene particolarmente bene come attività, eppure entro naturalmente in uno stato di attenzione, di morbidezza, di fluidità che è molto simile a questo qui della ginnastica di stamattina. Un altro esempio meno casalingo, che però mi accade spesso, è quando cammino con la musica nelle cuffiette la musica mi aiuta molto, entro in questo ritmo della canzone e il mio camminare e probabilmente anche il mio respiro, anche se non ci faccio caso, si abbina con la canzone e a volte succede questa cosa bellissima che non penso per qualche istante, ma semplicemente sto nel ritmo, nella musica, nel movimento. Diventa quasi irrilevante dove sto andando in quel momento. Chiaro che sono attenta a non attraversare la strada con il rosso, ma diventa secondario. Se mi sto muovendo per andare a fare una passeggiata, per andare al lavoro, per andare a comprare il pane, diventa un contorno. Quello che è interessante nello stato di fluidità nella materia è proprio questo avvicinamento che si vede in questa carta. Ci sono dei corpi, ma questi corpi sono indubitabilmente attraversati da uno scorrere molto più grande. Questo tra l'altro è un quadro, eh, questa, questa settimana stiamo nominando di continuo, che ha fatto la Roberta Rambotti, quadro bellissimo, che è molto più grande di così. Cioè ha più figure, sia di qui che di qui, che sopra mi pare anche. Questo è un dettaglio della sua opera. E quando la si vede nell'insieme ancora di più dà l'idea di questo continuo scorrere, di questo fondersi di una nell'altra delle figure. E però sono anche figure ben definite. Se uno guarda ci sono delle sagome chiaramente distinguibili in questa immagine. Eppure come non fossero isolate dal resto, dallo sfondo, c'è un continuo fluire. Ecco, questo è uno stato molto interessante da andare a ricercare soprattutto quando ci annoiamo di fare quello che stiamo facendo. Di solito quando noi ci annoiamo andiamo con la mente via. Che stufo camminare questi cinque minuti in un posto che neanche mi piace per arrivare dove devo andare. Penso ad altro mentre vado. Quando guidiamo ancora di più, no? Guido ma quasi automaticamente. La mente si fa dei gran voli se non la controllo. Ecco, invece c'è un altro modo. Non pensando e andando via con le proiezioni, con i pensieri, con l'immaginazione, ma si può anche provare a stare proprio nella fisicità, nel flusso, nello scorrere. Posso aiutarmi con il respiro, come abbiamo fatto con la ginnastica, con la musica, a me viene ancora più facile, oppure con qualsiasi altro mezzo voi riteniate naturale, con un metronomo... Con il battito del cuore, con i numeri, tanti si aiutano. Insomma, a prendere questo scorrere che, eh, se smettiamo un attimo di dare attenzione solo al pensiero, ma diamo attenzione anche ad altro, attraversa le nostre giornate. Ora non è solo una questione di stato di consapevolezza nostro, però questo è molto interessante, ma dietro a questo scorrere c'è anche un sottinteso di abbondanza, di sostegno reciproco, di possibilità allargata, di contatto, di realizzazione, di felicità, di conoscenza ancora più interessante, cioè quando mi rendo conto di stare in questo scorrere che mi ammorbidisce i confini non mi cancella ma mi rende un pochino più sfumato come queste persone qui ah che noia in ombra non si vede forse ora si vede meglio ora c'è il riflesso ecco questi sono sfumati sono morbidi, sono fluidi ma non sono affatto cancellati anzi hanno dei tratti chiaramente riconoscibili hanno proprio delle caratteristiche che li individuano. Quindi non si tratta di sparire, andare a cercare questo stato. Si tratta di rendersi conto che c'è anche qualcos'altro oltre al quantificabile, al misurabile, al tornaconto immediato o proiettato nel tempo. C'è anche un fluire che non ha solo a che fare con la materia, con il pensiero, con il riconoscimento c'è un fluire più sottile nel mondo dell'invisibile. Sono parte di uno scorrere di energia incredibilmente più grande di quello che posso sperimentare pensandolo, capendolo. Abbiamo parlato anche nel corso della settimana di quanto sia importante, ne parliamo spesso, renderci conto che esiste una componente invisibile in noi e nella vita, nella realtà intorno a noi. Ecco, questa carta ci dà un'indicazione proprio in questo senso. Sperimentiamo la nostra capacità di fluire, di ammorbidirci, di sentirci attraversati da un qualcosa di più grande, così da renderci conto che esistono delle regole della realtà, dei flussi, dei movimenti estremamente più grandi di noi, estremamente più complessi di cui siamo parte. Questo sblocca all'interno di noi un'abbondanza, intanto d'energia ma poi di ricordi, di felicità, di possibilità, di conoscenze inimmaginabile per la mente però poi quando la sblocchiamo la mente non la immaginava ma si ritrova con una eh, felicità, con un nutrimento che poi ne diviene partecipe non l'ha causata il pensiero, ma il pensiero non ne è escluso quindi facciamo un movimento che fa bene a tutti e tre i nostri corpi lo spirito, l'anima il corpo fisico e anche la materia del pensiero che c'è dentro, delle emozioni, ci prendiamo cura di tutto il nostro essere. Ecco, se allarghiamo un po' la prospettiva partendo da noi, ad esempio con la pratica che abbiamo fatto stamattina, che poi nella registrazione sarà successiva a questo discorso, ci accorgiamo che c'è un fluire parecchio più grande. E diventa parecchio interessante. Ci apre un bacino di risorse a cui attingere che supera abbondantemente noi. Già solo renderci conto che esiste è qualcosa di grandioso, ci apre una prospettiva di leggerezza, di libertà, di gioia che ha molto più a che fare con la vita sulla terra rispetto a come la mente la pensa dai fatemi sapere se riuscite a sperimentare con la ginnastica guidando con la musica camminando facendo le pulizie in casa lavorando fatemi sapere cosa accade sono proprio curiosa e se non si è capito qualcosa o se non siete d'accordo su qualcosa ditemelo chiedetemelo raccontatemelo così poi se ne parla a domani alle 9 grazie ciao si parte, ci si mette in piedi. Stretching dei meridiani, quindi sentiamo bene i piedi per terra. Si parte dalla prima coppia di meridiani. Proviamo questi bei movimenti fluidi. senza interruzioni espirando entro nella posizione ci respiro faccio in modo che sia il respiro un movimento continuo e poi espirando ritorno Treccio dei pollici, prendo aria, vuotando mi scendo, di nuovo entro nella posizione e mi allungo, lascio passare il respiro come un'onda nel corpo, Ed espirando ritorno nello stesso movimento, mi appoggio a terra ed entro nella seconda posizione. Respiro e mi allungo. Se oggi mi fa bene, appoggio i gomiti a terra. onda, seguo la respirazione e se oggi è il caso appoggio anche la schiena a terra, mi lascio attraversare dal respiro e anche lo stretching lo segue. Aumenta e cala come le onde. Espirando esco dalla posizione e subito assumo la successiva. Srotolandomi dalla base della schiena mi arrotondo, i gomiti vanno verso terra, Rimango in questo flingere del respiro, con la prossima ispirazione, pian piano, le tutta la schiena. respirazione, ritorno e incrocio le gambe, le braccia e entro nella posizione, l'onda del respiro, dell'allungamento degli spazi nel corpo e nella coscienza con la prossima ispirazione ritorno ultima coppia di meridiani a staccare l'osso sacro da terra mi allungo come fossi io un'onda ispirando torno al centro riprendo aria Ripeto dall'altro lato. Ed espirando ritorno al centro. Mi alzo in piedi attraverso i miei tre corpi. anima spirito Anima, corpo mente, movimento e respiro, un unico flusso. verso anche i miei sette chakra. Terzo. Oh. Primo. Secondo. apro alla filatura. Gravità smeraldina. <susurra> Movimenti delle geometrie. Pentagono. ottagono. Cerchi. Triangolo. forma